cosa stai facendo? Mi hanno detto che per i social ci devo mettere la faccia quindi insomma sto cercando un po' di foto e eh sì forse abbiamo un po' esagerato e giocato ma in realtà è proprio così ciò che contraddistingue i canali social da altri canali di comunicazione è sicuramente l'elemento della personificazione, della socialità e della familiarità metterci la faccia e umanizzare il brand consente di creare un rapporto molto più forte con i propri clienti Sicuramente per i professionisti, infatti la propria immagine professionale non rappresenta altro che il prodotto o servizio che si va a vendere e quindi è chiaro che tutti coloro che lavorano sul loro personal brand hanno una necessità maggiore di esporsi e quindi di metterci la faccia. Ma anche per tutte le piccole attività locali, immagina un negozio, un salone, il parrucchiere, tutte quelle attività che si svolgono a stretto contatto con il pubblico, far vedere un dietro le quinte, come si svolge l'attività, rende quel brand molto più vicino ai propri clienti. Vale ovviamente anche per le attività più strutturate, trovare una modalità attraverso le quali rendere questi canali di comunicazione più vicini alle persone, proprio mettendoci la faccia. Quindi, che aspetti? Non aver paura, mettici la faccia anche tu se ti è piaciuto questo video lascia un like se hai domande e non sai come metterci la faccia scrivicelo nei commenti se invece vuoi parlarne con noi nel link in descrizione trovi la possibilità di chiedere la nostra prima ora di consulenza gratuita mi raccomando continua a seguirci sui nostri canali che trovi indicati sempre sotto in descrizione e iscriviti al nostro canale youtube clicca sulla campanellina in modo tale da ricevere una notifica tutte le volte in cui pubblichiamo un nuovo video ciao e alla prossima